arriviamo poi all'articolo 70 che non riguarda l'attività tecnicamente e specificamente delle biblioteche però nel momento in cui la biblioteca diventa anche come abbiamo detto già nella, nella prima parte eh, un ente che organizza eventi che, che ha un sito web che prepara contenuti soprattutto eh, questo articolo 70 entra molto in gioco e vedrete che questo articolo 70 è fatto di tre commi più uno: cioè come vi ho detto queste norme sono state tutte riscritte nel 2003, quindi sono relativamente recenti, non è che parliamo di secoli fa, anche se la legge del 41 vi ho detto, però que tutti questi articoli sono stati riscritti nel 2003, quindi abbastanza recenti. Eppure il legislatore si era perso un pezzo, perché infatti quando c'è un comma bis, no? quando c'è un bis vuol dire che è stato aggiunto successivamente, e infatti la norma 1, 2 3 che sono questi, ma in mezzo c'è un comma 1 bis e dopo vi racconto perché... <ride> c'è stato bisogno di inserire un 1 bis. Il comma 1 invece dice che il riassunto, la citazione o la riproduzione, le tre attività tipiche di chi lavora su testi soprattutto, eh, o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Quindi dobbiamo capire bene cosa si intende per uso di critica o di discussione. Pensiamo ad esempio al, so, alla tesi di laurea di uno studente, al saggio, al saggio di, un, di un ricercatore, un articolo scientifico di un ricercatore, il quale deve citare il pezzo di un articolo di un, di un autore precedente a lui eh, che eh, dice cose che lui vuole criticare, oppure dice cose che lui vuole approfondire, discutere. Quindi l'uso di critica e di discussione è questo l'attività di recensione di un libro, no? Ecco, magari voi in biblioteca le fate, arriva un libro nuovo, fate una piccola recensione e la mettete sul sito. Ecco, se andate a prendere piccoli brani di opera per commentarla, per criticarla, per discuterne, allora non dovete chiedere il permesso. Però vedete, deve essere non in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera, cioè vuol dire che se la mia recensione è di 50 pagine ed è così lunga e dettagliata per cui sostanzialmente ci sono tutti i pezzi interessanti del libro che io sto commentando, alla fine la gente il libro non lo compra più perché si accontenta della mia recensione, perché nella mia recensione ci sono già tutte le parti che possono interessare. Ecco, in quel caso entra in concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera. È un esempio un po' estremo, però insomma è per farvi capire che cosa si intende. Poi dice, vedete, dopo il punto e virgola, dice che se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative o per fini non commerciali. Interessante perché se siamo nell'ambito dell'insegnamento e della ricerca scientifica, insegnamento quindi è anche quello che sto facendo io a voi oggi, eh? questa è attività di insegnamento, l'utilizzo dice deve inoltre avvenire per finalità illustrative, e questo mi sembra sempre abbastanza boh, sottinteso, cioè è chiaro che sto parlando di insegnamento, o ricerca scientifica la finalità illustrativa, non, non vedo altre possibilità. Non è invece così, se, così scontato il per fini non commerciali, questo. Perché vuol dire che tengo una, una, diciamo, traccio una riga, traccio un, un, una distinzione bella chiara tra ciò che è attività di insegnamento di ricerca commerciale e non commerciale cioè la ricerca scientifica classico esempio fatta dall'università statale di milano eh, facoltà di farmacia è un'attività un identica a quella che magari fa la Bayer eh, o la Sanofi ma sono in un ambito molto diverso una è ricerca scientifica pubblica chiaramente a scopo eh, universitario e di ricerca pubblica l'altra invece fa un'attività che è commerciale perché è mirata a vendere i suoi prodotti e poi è difficile se andiamo a vedere l'attività che viene svolta dai ricercatori è magari identica, cioè fanno le stesse identiche cose però una in un contesto e una nell'altro e quindi in un contesto posso sfruttare questa libera utilizzazione, nell'altro contesto un po' meno. Salto il comma 1 bis così vi faccio vedere com'era la norma, Originale, come era stata pensata dal legislatore nel 2003, e capiamo qual è il buco che lui che si era lasciato indietro. Ovvero, il comma 2 parla di antologie uso scolastico. Non so se vi interessa molto, perché questo interessa più che altro le case editrici che fanno libri scolastici, però, insomma, cosa dice? Che. Per fare antologia d'uso scolastico bisogna ehm, prelevare pezzi, brani di prosa o poesia secondo delle misure determinate, cioè secondo delle proporzioni, quante righe, quante pagine, eh, quanti paragrafi, è tutto scritto nel regolamento d'attuazione di questa legge, che è appunto come tutte le leggi, c'è poi una, un decreto d'attuativo, un regolamento di, di attuazione, e lì c'è scritto tutto, è una molto dettagliata e noiosa, non andiamo a leggerla adesso anche perché, appunto, ripeto, non credo che vi interessi molto. Interessa di più questo, cioè questa è una norma, il 3, che riguarda già, diciamo, la, la buona prassi accademica, il galateo accademico, io lo chiamo, cioè è, è, è già acquisito, che, che è già noto che bisogna, no, quando si utilizza l'opera di qualcun altro, citare correttamente la fonte. Lo dicono tutti, te lo dice il professore del, del, della, di terza media quando fai la tesina per l'esame di terza media. Però, insomma, quella è. lì siamo sul piano del Galateo, qua siamo nel piano giuridico. Cioè, se non, utilizzo, se non scusate, se utilizzo, e non cito, sto violando il diritto. Cioè è una condizione affinché si possano esercitare questi diritti previsti come 1, 2 e 1 bis. Cioè il riassunto, la citazione e la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e se si tratta di traduzione, anche del traduttore. Chiaro? Perché ha senso questo, perché il traduttore è a sua volta titolare di diritti d'autore, quindi deve essere citato. E ehm, dice qualora tale indicazione figurino sull'opera riprodotta. Cioè se in un libro che io sto commentando, eh, criticando, recensendo, il traduttore c'è ma non è indicato, io non è che devo no, diventare Sherlock Holmes e andare a indagare a ricostruire chi è stato il traduttore. Oppure che non, se non c'è l'autore, perché è un libro che è uscito anonimo pseudonimo, non devo diventare matto. Chiaro, quindi questa era la norma del 2003, si sono accorti che c'era un buco, cioè il buco era banalmente internet, cioè non avevano percepito quanto internet nel 2003 perché era ancora un fenomeno nuovo per il legislatore italiano, pensate che nel 2003 eh, insomma il boom di internet è stato per l'italia probabilmente 2005 2006 2007 quegli anni lì poi i social media facebook è arrivato nel 2008 quindi parliamo di un mondo che non è lontanissimo ma era già molto diverso se poi una norma è stata approvata nel 2003 vuol dire che è stata discussa probabilmente nel 2001 2002 perché sapete quali sono i tempi molto lunghi del legislatore italiano Ecco che non avevano pensato a quanto internet poi avrebbe impattato sull'utilizzo soprattutto di immagini e di musiche. E infatti vedete che questa norma si, si occupa di immagini e musiche, non di altro, non di video, non di testi. Ok? Prima annotazione: Quindi si occupa di attraverso la rete internet e dice è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Guardate quanti sono le condizioni che noi dobbiamo rispettare per fare una pubblicazione su internet di, eh, opere protette, di immagini o musiche protette dal diritto d'autore. Cioè deve essere a titolo gratuito, cioè la gente non deve pagare qualcosa per accedere al contenuto o per eh, abbonarsi al sito. Deve essere appunto di immagini e musica che devono essere a bassa risoluzione o degradate, questo aveva creato mi ricordo una ilarità non da poco perché non si capiva bene che diavolo volesse dire degradate perché secondo un informatico degradato è anche un jpeg, no, un'immagine jpeg anche se è lunga, no, se è grande 10 metri x 8 quindi è sufficiente per fare un cartellone pubblicitario da, da appendere davanti al Duomo di Milano però tecnicamente è degradata, perché un JPEG è per definizione un, com un formato compresso di immagine. Quindi, boh, chi ha scritto questa norma forse non aveva ben chiaro come funziona no, la, la, la, la, il digitale. E a bassa risoluzione, idem, a bassa risoluzione non si capisce bene, perché la bassa risoluzione è molto relativa a alla banda e alla capacità di un computer di macinare un dato, cioè la bassa risoluzione dei computer e dell'internet del 2003 non è quella di oggi, cioè all'epoca, non so, un file, eh, mi ricordo che quando si scaricava musica illegalmente con Emule, quei software lì di file sharing, era il bitrate a 128 no? e sentivi che in effetti la qualità era un po' bassina, no? sentivi chiaramente la differenza tra un CD originale e quella. Poi se passati al 192 e la differenza si cominciava a sentire ancora meno, da lì in su siamo arrivati ad un livello di compressione tale per cui l'orecchio umano, salvo un orecchio di un fonico particolarmente addestrato, fa fatica a distinguere la bassa risoluzione dalla risoluzione originale. Quindi anche lì è molto molto relativo. E poi dice che essere per uso didattico scientifico e solo nel caso in cui non sia scopo di lucro. Quindi uso didattico scientifico riguarda voi, sì, c'è cioè una biblioteca che organizzo l'incontro con i bambini della scuola media o delle scuole non so, delle elementari per leggere Gianni Rodari eh, o per leggere Harry Potter in un contesto didattico, cioè non so, spiego cosa vuol dire, non so, insegno lo stile, del, spiego lo stile dell'autore, parlo di cosa vuol dire fare la comprensione del testo, l'analisi del testo, queste cose qua, ecco, quella è un'attività chiaramente didattica, anche se non è fatta in una scuola, è fatta in una biblioteca, quindi ci rientra chiaramente, idem nell'attività scientifica, cioè biblioteche che hanno un dipartimento, non so, biblioteche di università, di centri di ricerca e via dicendo, chiaramente, e deve essere non a scopo di lucro quindi, vedete. Altra cosa divertente è questa, cioè con decreto del MIBACT, sentito il parere del MIUR bla bla bla, bla uscirà al futuro, sono definiti ma in realtà saranno definiti i limiti di questo uso didattico scientifico. Cioè questa norma è scritta volutamente così generica perché tanto il legislatore ha detto vi diamo poi i dettagli nel decreto attuativo. Il decreto attuativo però non è mai arrivato, nonostante questa norma, vedete, è stata introdotta nel 2007, quindi tre anni, quattro anni dopo dall'approvazione di tutte le altre. E, ed è bizzarro perché sono già passati un po' i tempi per... Eh, cioè, diciamo ministri e parlamenti dal 2007 ad oggi ne sono passati tanti quindi qualcuno avrebbe dovuto in teoria pensarci il decreto non c'è ancora e da un lato lasciatemi dire un po' maliziosamente meglio così no? nel senso che in mancanza del decreto noi abbiamo la norma e possiamo procedere per interpretazione se invece c'è il decreto e il decreto è molto restrittivo e molto dettagliato eh, ahimè noi giuristi abbiamo meno da divertirci cioè dobbiamo semplicemente leggere e applicare quello che c'è scritto lì nelle parentesi quadre c'è la storia, cioè c'è il pregresso di come siamo arrivati a questa norma. Forse avrei dovuto raccontarvelo al contrario, cioè prima dirvi la storia e poi leggervi la norma, però detto molto semplicemente, tutto ciò è arrivato dopo una polemica scaturita dal caso Molaicus. Cioè il caso Molaicus era il caso di un sito web, di, di un sito di divulgazione culturale, tenuto da un professore di scuola media o superiore, che per sua passione, faceva quello che ormai fanno in molti però all'epoca dovete provare a pensare che cos'era il mondo negli anni 2003-2004 quando internet era ancora no, con il modem che, faceva, che fischiava per, per connettersi alla rete e fare un sito web richiedeva una certa competenza non c'era il tastino come oggi che ti crei la pagina facebook e sei no, visibile verso tutto il mondo non c'era eh, wordpress con i suoi template belli preconfezionati pre e questo professore si era fatto un discreto sbattimento, passatemi la parola, per mettere su un sito di divulgazione in cui lui sostanzialmente metteva a disposizione di tutti, della rete internet, i materiali che utilizzava a lezione. E quindi all'epoca con un internet molto meno vasta di quella di oggi, era un sito che aveva un discreto successo. Piccolo problema, in questo sito questo professore aveva messo, anche materiali protetti, perché lui a lezione parlava di autori moderni, parlava di storia dell'arte ad esempio, e aveva messo, non so, quadri di Picasso, di, di, di Dalì, di Modigliani, di De Chirico, no? Tutta roba che è ancora tutelata, no? Picasso è ancora tutelato, è morto negli anni 70 e quindi hai voglia che siano passati i 70 anni della morte. da lì addirittura è ancora, è, è ancora più, più, più, più recente. E se tu li metti online liberamente qualcuno prima o poi si viene a lamentare la violazione dei diritti, no? E lì era successo e dietro segnalazione la CIA è stata costretta a emettere sanzione, cioè a dargli una multa, detto volgarmente, di 4200 euro circa, cioè poco più di 4.000 euro e chiedergli la rimozione dei vari contenuti che erano fuori, del, diciamo, non autorizzati. Visto che come dire, il popolo dei divulgatori ma anche semplicemente dei professori di scuola pubblica che come sapete non è che prendono uno stipendione per cui 4.200 euro era una multa che faceva paura, eh, si erano un po' allarmati, si era creato un dibattito per cui il legislatore ha forse ritenuto opportuno ammorbidire un po' la legge su questo piano e dire insomma... È arrivata internet sostanzialmente, prendiamo atto che è arrivata internet, che la gente la usa anche per condividere materiali a carattere didattico e scientifico e quindi dobbiamo consentire questa attività. Però ecco l'ha consentito con tutte, queste, con tutte queste raccomandazioni, queste condizioni che dovete tenere presenti. Ok? Poi se volete la storia completa di Homo c'è ancora il link, a parte che il sito esiste ancora, no? è un po' vecchiotto come... come... Architettura, vedi che è un po' degli anni, i primi anni 2000, però esiste ancora. E poi c'è il link con un articolo che vi racconta la storia. Prego, c'era una domanda forse? Volevo capire un attimo perché mi sono persa. Sì? Nell'articolo 1 bis parla di immagini e musiche, sì? mentre invece nell'esempio che ha fatto lei della didattica che si poteva fare in biblioteca si parlava di testi di Gianni Rodari. Sì, i testi siamo qua. Il riassunto citazione e riproduzione di brani, no no no, ehm, sì chiedo scusa, sì sì chiedo scusa, allora siamo, allora, siamo comunque nell'ambito di un'unica norma che è l'articolo 70, eh, l'esempio che ho fatto io sì è fuoristrada nel senso che questo... Ottima domanda, grazie, perché ho, ho, ho, senza chiarimento era, era, rischiava di, di, di portare fuori strada. Quindi l'uso didattico scientifico riguarda solamente la rete internet, quindi l'evento in biblioteca non vale, non era l'evento, però se io faccio una pagina web del mio sito della biblioteca per promuovere questo evento e lì ci metto le immagini o le musiche, allora ricado sotto il comma 1bis. Perché dico questo è un evento per me a scopo didattico, eh, questa sezione del sito è la sezione del sito della biblioteca rivolta ai bimbi, ai, ai, ai bambini, alle scuole dove ci sono progetti fatti in collaborazione con le scuole, quella è chiaramente un'attività didattica e quindi io lì posso diffondere perché è una, del, è una sezione del sito internet della biblioteca quindi è, è a titolo gratuito sicuramente, è a scopo non di lucro perché è il sito della biblioteca, di una biblioteca pubblica quindi non c'è lucro, deve riguardare immagine e musica assolutamente a bassa risoluzione quindi abbiamo coperto le 4 o 5 condizioni se io organizzo se voglio diffondere che ne so fare un commento a Gianni Rodari in cui spiego come non so, faccio un'attività di comprensione del testo di, di, di commento ricado più che altro nell'articolo comma 1 perché è riassunto citazione però non posso mettere le poesie intere cioè il problema cioè è, questo riguarda brani o parti di opera. Non posso mettere, eh, che ne so, un racconto, una filastrocca di, di, di, di 5 pagine intera per dire tanto io la sto commentando e quindi rientro nel comma 70 perché dice riassunto citazione di brani o parti di opera. Quindi, anche in quel caso, se è a fini di insegnamento deve essere per finalità illustrative, e devo utilizzare dei brani delle parti, solo quelle che io scelgo per criticare o discutere o spiegare ai ragazzi come si crea un testo eh, o come si, si analizza un testo, ok? Quindi io quando parlo di immagini posso usare anche dei testi che però devono rientrare nel, nelle regole dell'articolo 70. Mm, allora, se parliamo sì. di immagini, cioè, l'articolo 70 è un articolo fatto di quattro commi, no? Che abbiamo visto sì. interi. Se parliamo, immagini, se parliamo di immagini diffuse su internet ricado nell'articolo 70, 1 bis, che è questo, devo rispettare queste quattro condizioni. Se parlo di testi, in realtà eh, il comma 1 bis non parla di testi, se leggete, ma quindi ri ritorno al alla vecchia norma, come era prima, cioè riassunto citazione e purtroppo dobbiamo ricordarci che parla di brani o parti di opera, quindi io non posso prendere un racconto di, eh, non lo so, appunto Edgar Allan Poe, e lo leggo interamente, lo riproduco interamente, lo fotocopio interamente e dico questa è ricaduta nell'articolo 70. Perché no? Perché l'articolo 70, innanzitutto, richiede che ci sia critica o discussione. Quindi deve esserci sempre l'attività mia di intermediazione. E poi, arrivo, eh, scusate, e poi deve, devono essere brani o parti di opera. Prego, cioè quindi praticamente la riproduzione di brani riportati nel comma 1 bis in realtà non c'è perché io lì posso fare solo immagini immagini o quindi musiche sì. Sì, sì, sì, sì, il mio, il mio esempio venia era fuorviante perché era, più rifer era riferito più genericamente all'articolo 70 però lì stavamo parlando del comma 1 bis e quindi avrei dovuto fare un esempio su immagini e musiche quindi invece che Gianni Rodale avrei dovuto parlare di un, non so, un fotografo, fare una serata eh, di un corso di fotografia però anche lì riguardo la rete internet, cioè quindi deve essere un'attività online, cioè io metto a disposizione, pubblico sul sito della biblioteca una sezione che parla di fotografia che deve essere, vedete, uso didattico scientifico, quindi ci deve essere, che ne so, l'attività di spiegazione delle foto di Kapa o delle foto di eh, eh, Oliviero Toscani da parte di un docente di fotografia e devono essere a bassa risoluzione degradate. A titolo gratuito, vabbè, a titolo gratuito credo che in un sito della biblioteca non ci siano problemi e eh, non scopo di lucro. Idem essendo voi biblioteche pubbliche. Ok, però. Una domanda. Eh, prego. Se può.